Benvenuti in un nuovo video, allora oggi vi vado a parlare di tutta la linea della eh, Ivergé, la linea Lifting Vegetal che è una linea, ve la tutta, che va a un, fare un effetto tensore sui tratti rilassati del viso. E io ho molto bisogno di questo effetto tensore ammettiamolo allora la linea i prodotti che ho provato io sono il trattamento ed è giorno il trattamento notte il siero e il contorno occhi anti borse che già da questo dico anti borse mio da provare assolutamente ma iniziamo con a parlare di questi prodotti così vediamo tutta la linea completa e iniziamo dal trattamento giorno, dice essere un trattamento giorno effetto tensore, ma in tutti i prodotti avete la clip con la texture la, eh, prezzo 50 ml 29,95 ma sapete che in negozio oppure con i cataloghi sono sempre scontabili e allora dunque questo prodotto è sì, è una crema leggera adatta per il viso ed il collo che dice di andare a liftare e ripolpare i tratti rilassati del viso. Allora, è un trattamento abbastanza leggero, però sapete che io non amo le creme sul viso, perché soprattutto perché ho la pelle mista e quindi tende a lucidarmela in poco tempo se dopo applico il make-up. Ed effettivamente se applicavo questa crema, la lasciavo asciugare ne mettevo anche poca e poi dopo andavo a applicare fondocinta, fondocinta il famoso fondotinta. fondotinta e cipria la zona T mi suicidava davvero velocemente applicato alla sera sì sì sì nella stagione eh, autunno o primavera perché comunque sia non va a idratarla molto e quindi per la sera vorrei un prodotto più strong questo non, non lo trovo adatto per il giorno ma non è adatto neanche per la notte né carne né pesce quindi sì ok ma niente di che sinceramente ma ora andiamo al trattamento fortificante notte che è l'altro 50 ml per 32,95. vi ricordo sempre che è scontabile scusate questo qui ok e questa invece è un'altra storia perché questo è, mi è piaciuto molto di più, dunque è una crema più corposa, più ricca, effettivamente adatta alla sera, da poco prodotto, vedete la clip, poco prodotto, si stende bene anche sul collo, mi raccomando, il collo è molto importante, e comunque si stende bene, assorbe velocemente, e ha una leggera profumazione, questa devo dirvela, una leggera profumazione erborea, fresca, mi piace, però si sente davvero pochissimo e non persiste sulla pelle, hanno usato il vasetto la sentite ma se no non si sente e la mia pelle anche se mista durante la notte la tollera benissimo non mi sono mai svegliata con la pelle unta oppure appiccicata lucida mai bello idratante mi piace mi è piaciuto tanto funziona bene e bello idratante a ah, se no anche dopo le maschere purificanti ma di notte questo mi piace magari non in estate perché molto ricco però per il resto si sì, è piaciuto e adesso vi parlo invece di questo siero siero lift super concentrato questo qui fluido rimodellante luminosità dice di essere allora 50 ml 29 ,95 euro e è questo qui questo ne dobbiamo parlare, allora intanto vedete dalla clip che è un fluido, effettivamente è un siero ed è molto leggero, basta poco prodotto, si stende benissimo, assorbe immediatamente, è il prodotto che mi è piaciuto di più per il giorno, quindi per il giorno mi sono trovata davvero bene perché sì, pelle mista quindi lo applico bene, e si assorbe subito e dopo posso andarmi a truccare non mi crea problemi, non mi lucida la zona T non mi sposta il make up, quindi su questo si sì. il prodotto ha un, un applicatore fatto così a beccuccio il profumo è fresco, molto fresco ma non persiste sulla pelle, lo senti durante l'applicazione e basta allora, quello di cui vi voglio parlare è le promesse Cosa sono le promesse? Allora, aspettate perché me le sono segnate per non andare sul sito a rileggere. Dunque, dona luminosità al viso ed è grazie alla texture iridescente. Dalle clip che avete visto di questo prodotto vedete anche voi che la texture iridescente non c'è. Assolutamente. È un prodotto classico. Quindi dona luminosità a cosa? Mm. Buono siero, ma iridescente cosa? no non lo è iridescente il prodotto iridescente è tutt'altra cosa ed è poi altra cosa che dice immediatamente eh, le rughe appaiono attenuate cosa? se andiamo a truccarci si sì, che appaiono attenuate ma i miracoli non li fa nessuno questo oltretutto è un prodotto cosmetico non è medico cosmetico un cosmetico non può fare miracoli, aiuta sicuramente tenendo idratata la pelle a prevenire i segni dell'invecchiamento con il lungo periodo applicandolo ed è, costantemente sicuramente migliora l'effetto della pelle ma che immediatamente, immediatamente le rughe appaiono ed è attenuate no, non, es non, non esiste, non può esistere e infatti non lo fa dunque, devo dare due voti distinti a questo prodotto, perché il prodotto come è la texture la formulazione e tutto mi piace tanto ma per le promesse che ha ma proprio no, Quindi attenzione anche sempre a leggere va bene che siamo abituati a queste descrizioni super i miracoli non li può fare nessuno, lo sappiamo, si può prevenire si può aiutare, si può combattere ma i miracoli no e infatti si vede anche come sono io ma veniamo all'ultimo prodotto trattamento lifting anti borse con collagene vegetale allora di questo ho il full size perché ero curiosa di vederlo 14 ml 27,95 euro l'applicatore è in silicone ma tanto adesso vedete anche la clip della texture il prodotto è questo qui E anche per questo immagino che dobbiamo parlarne. Trattamento anti-bolse occhiaie. No, da qualche parte ci deve essere scritto... Mm. Eccolo. Questo gel dalla texture fresca, idrata, riduce le borse sotto gli occhi e ravviva l'istante lo sguardo. Applicare mattina e sera sul contorno occhi. Allora, si presenta come un gel ed è abbastanza fresco. Si applica con l'applicatore in, in silicone. Su un avete visto comunque la clip della texture si picchietta bene ed è, si massaggia leggermente delicatamente magari utilizzando anche un, un roll magari con un roll ecco di quelli o di un altro applicatore oppure esistono in commercio anche quelli senza andare a comprare il rullo di giada quelle cose un roll classico che va a massaggiare ha un effetto sicuramente fresco che va a decongestionare e poi il massaggio è quello che aiuta tanto, perché durante l'applicazione il massaggio va a riattivare il microcircolo e le borse dovute alla cattiva circolazione oppure ai ristagni di liquidi vengono inattenuate quasi immediatamente, quindi attenuate. Ma le borse e gli occhiaie congenite oppure mh, quelle permanenti? No, no, sicuramente è un prodotto che a base di collagene vegetale aiuta, aiuta tanto, fa bene ed aiuta a mantenere bello idratato e bello elastico il contornocchi, quindi previene la formazione cosa è successo? previene la formazione dei segni del tempo, sì i miracoli non li fa e il fatto che dica di aspettate e ravviva all'istante lo sguardo beh sì, perché è dovuto al massaggio se noi applicassimo il prodotto e lo lasciamo lì non ravviva niente è proprio il fatto del massaggio che va ad aiutare sono polemica oggi molto probabilmente ma il fatto è che è una texture bella che assorbe velocemente che de, si massaggia bene non ha profumazione non ha profumazione esatto assorbe bene si comporta benissimo anche sotto il make up e il fatto che vadano a con questi claim che vanno a buttarlo tanto fa miracoli mi fa cadere il prodotto quando invece il prodotto in sé è buono quindi sono molto polemica sì, ma so che i prodotti cosmetici non fanno miracoli ma il fatto che abbia collagene vegetale aiuta e aiuta, aiuta tanto non solo idrata e mantiene idratato la zona sottile dei contornocchi ma e se la smetto di eh, come si dice e quando fai le muovi le mani ecco non solo va tenero idratato ma il collagene vegetale rende la zona molto più elastica e quindi aiuta sicuramente ed è un buon prodotto comunque io con questo ho finito ora voglio sapere da voi cosa ne pensate intanto dei clean che si sa buttano fuori però eh, ci tengo e se avete provato questi pelotti, questa linea, qualcuno di questi pelotti, come vi trovate, se vi sono piaciuti, se vi incuriosiscono, ad esempio io il contorno occhi, che è questo, e il siero, la texture, la composizione, mi piacciono, mi piacciono davvero, sono le promesse che, e sono esagerate. Ed ora smetto di parlarle perché meglio, ed è meglio, e lascio a voi, qui sotto, dirmi cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video.